Buongiorno e bentornati. In questo video vi presentiamo il libro Dalla Lente al microscopio, autori Lino Grossano e Massimo Roncati. Elementi di base per osservazioni ingrandite con la lente di ingrandimento e il microscopio ottico. La prima parte di questo libro è dedicata a alle lenti di ingrandimento. Introduzione, le lenti di ingrandimento, caratteristiche di una lente biconvessa, ingrandimento angolare, i menischi, lenti di ingrandimento con reticolo, lenti piano convesse, l'utilizzo pratico delle lenti di ingrandimento, osservazione di caratteri stampati, le aberrazioni, i difetti delle lenti di ingrandimento, i tipi di aberrazione, la rifrazione, giocare con i principi dell'ottica dove come si forma l'immagine di un oggetto osservato con una lente di ingrandimento in più abbiamo un appendice, tabelle, glossario e bibliografia mentre la parte dedicata al microscopio è così composta, un'introduzione, usare il microscopio, conoscere il microscopio, come preparare un vetrino, come osservare il microscopio, la manutenzione del microscopio, abbiamo degli approfondimenti, misurare un campione, l'ingrandimento e la risoluzione, la rifrazione, l'ingrandimento a vuoto, una ricca bibliografia. La parte terza, cosa osserviamo? Oggetti da osservare, la saliva, la carta di un quotidiano, l'amido della patata, l'epidermide di cipolla, i cristalli di sale e altri esperimenti. Il costo di questo manuale è di 8,90 euro. L'editore è Libri Sandit. Grazie per l'attenzione e se volete potete iscrivervi al nostro canale YouTube. Grazie.